Ciao amici cari, oggi vi mostro un effetto che l'ho chiamato l'universo esiste, perché sfideremo veramente l'universo e vi faccio capire cosa intendo. Prima di tutto, questo effetto l'ho fatto con un mazzo completamente in prestito, mazzo che avete voi tranquillamente, cuori qua di fiori picche, spero che si vedano bene, un mazzo regolare, ok? Dopodiché possiamo mescolare quanto vogliamo, non in ci fa niente, ops nessun ordine al mondo. Ora, ascoltatemi bene, il mazzo è qui. Si chiede allo spettatore una carta libera, facciamo asso di fiori, chiaramente non è in posizione sopra, sotto, non sappiamo niente. Ora, una calcolatrice regolare, si chiede allo spettatore di completare il valore in questo caso se asso è 1 se era 5 di cuori mettevo 5 quindi metterà il valore se è un jack 11 donna 12 re 13 1 e può fare moltiplicazione divisione meno o più a sua scelta facciamo per e qui può fare tutti i numeri casuali ragazzi davvero a caso come vedete io faccio tutti i numeri casuali non mi interessa niente ok uguale e ora il destino Ricordo che il mazzo è qui. Andiamo a vedere cosa è venuto fuori. Il numero stratosferico che vuol dire l'universo, in tutto questo caos di universo, il miracolo è, vedete, è in quindicesima posizione. Prenderemo il mazzo e conteremo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Questo è il quindicesimo asso di fiori tutto esaminabile questo è sfidare l'universo ragazzi potete guardare voi stessi calcolatrice regolarissimo, ve lo faccio vedere facciamo so, 5 per 2 uguale 10 regolarissimo, niente di che tutto dal caso lo spettatore metterà il valore se non so, è l'8, metterà 8 può fare diviso per quello che vuole e questa è la cosa bella questo l'ho chiamato l'universo esiste, perché qui abbiamo sfidato l'universo e te lo dice la numerologia, la scienza te lo dice, la scienza, perché è pazzesco ragazzi. E da un mazzo completamente avete visto mescolato, ma completamente mescolato. Per farvi capire che veramente stiamo parlando di qualcosa di incredibile. Ok.